Adesso stiamo a casa, per ora non usciamo Ma ci teniamo pronti a prenderci per mano Cantando ancora insieme con gran felicità È stato assai crudele questo coronavirus ha ucciso ed ammalato un mondo di persone ma è pura causa nostra se c'è la diffusione ma è pura causa nostra se c'è la diffusione abbiamo distrutto ambienti cambiato anche il clima abbiamo disboscato ucciso ed è predato la splendida natura che era intorno a noi la splendida natura che era intorno a noi credendoci padroni signori della terra abbiamo rotto il patto e dichiarato guerra Distrutto il mio sistema e ora ne soffriamo. Distrutto il mio sistema ed ora ne soffriamo. Colpiti duramente, forse lo capiremo, che ora è necessario. Cambiare per davvero Che l'equilibrio è sacro e lo rispettere Che l'equilibrio è sacro e lo rispettere Non più sopraffazione di uomo sopra uomo C'è lo sfruttamento terre ed animali, è questo il cambiamento che noi dobbiamo fare, il mondo che è malato un giorno guarirà.